Allora, queste sono le femminelle o i getti ascellari del, dei pomodori usicagno, quelli che necessitano pochissima, di pochissima acqua. Adesso li ho messi a bagno, aspetto che prendano, aspetto che mettano su qualche radice e poi le trapianterò nel terreno. Sono passati quattro giorni e i getti ascellari stanno mettendo i fiori, guardate. Questi li dobbiamo togliere però non è ancora tempo li rimetteranno più avanti come vedete sono in salute tra un po dovrebbero cominciare a uscire le prime radici a quel punto possiamo trapiantarle a terra ed eccoci qua sono passati circa sette giorni volevo farvi vedere vedete le femminelle hanno prodotto le radichette sono piccole radici queste io adesso le posso trapiantare nel terreno e attendere qualche giorno che, che prendano il via. Ci rivediamo fra qualche giorno. Ecco qui, li ho messo a dimora. Non penso che attecchiscano tutti perché qualcuno mi sa che l'ho danneggiato sarà facendo. Adesso vediamo tra qualche giorno, faremo un altro video e vediamo i risultati. È passata circa una settimana da quando ho messo dimora i pomodori ricavati da, dalle femminelle. Come sospettavo qualcuno l'ho danneggiato, se ne sono salvate soltanto due però stanno cominciando a prendere a prendere forma. Quindi se vi può interessare questo è anche un buon modo per poi replicare le, le piante migliori. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto potete condividerlo, un like, eh, mi trovate anche su Instagram e su Facebook. Buona giornata a tutti!